Ciao oh, amici di Peperati e MTV Roma, visto che molti ce l'hanno chiesto, ah, soprattutto i ragazzi alle prime armi che hanno appena comprato una bicicletta, la loro prima mountain bike, quali sono i sentieri più facili o comunque i trail più semplici si possono trovare nella riserva naturale del Monte Mario. Quindi oggi potete trovare la traccia sotto in descrizione e tutte le varie informazioni riguardo il riding e poi a voce vi spiegherò io i vari passaggi cercando di mantenere per questi video i passaggi quelli un pochino più semplici senza troppe difficoltà tecniche e fattibili bene o male da molti rider Molte Mario, come diciamo sempre è per molti ma non è per tutti perché comunque ce n'è per tutti i livelli noi oggi vogliamo mostrarvi in questo video i tre più semplici si parte innanzitutto dall'ingresso di Villa Mazzanti la posizione completa la trovate sotto in descrizione su Google Map <ride> e si sale lungo questa salita abbastanza tortuosa, cioè la parte che ci porterà in cima alla riserva naturale di Monte Mario, quindi esattamente all'altezza dello zodiaco. Mi fermerò ovviamente per spiegarvi tutti i passaggi, i bini. Ora saliamo, acceleriamo un attimino il filmato fino alla casina di Vila Mazzanti. Qui arriviamo alla casina di Vila Mazzanti, proseguiamo sul Sentiera a sinistra e arriviamo a Vila Mazzanti. Da adesso in poi la stradina comincia a dissestarsi trovando dei ciottoli abbastanza grandi ma l'importante è tenere solo la parte esterna che è la più pulita e la meno sconnessa oggi per motivi tecnico pratici la stiamo facendo i bike quindi non preoccupatevi per la facilità con cui stiamo salendo quindi basta salire su questa strada abbastanza ciottolata c'è l'esterno che è un pochino più pulita e semplice Ve la mostro. Ora abbiamo scollinato. Quindi da qua c'è il primo bel vedere come vedete sulla vostra sinistra dove potete effettuare le foto di rito e ammirare tutto il quartiere Prati e delle Vittorie. Noi proseguiamo sulla destra. Ovviamente ci sono diversi trailer qua all'interno, ma noi prenderemo, cercheremo di fare il più semplice proprio per chi non, ha mai, non ha mai visto e frequentato la riserva di Montemario. Qui c'è un trail sulla destra, lo vedremo una seconda volta, in un secondo video, qui proseguiamo sulla sinistra. Sempre ciottoli, prudenza. Ciao. Qui ci ritroviamo al parco Mendini. Sì, sì. sì stiamo incrociando la salita dello zoteco e del... ora proseguiamo dritti verso la Leopardi ci saranno dei passaggi un po' ma nulla di particolare comunque vi evidenzio tutto quanto in video per mostrarvi la linea più semplice ovviamente se avete timore non la viate a e spingete la bici a mano sempre in totale sicurezza Ora ci avvicineremo ad un piccolo ripido. Ci sono comunque delle scale sulla destra dove potete scendere a piedi. Se volete iniziare a mettere un po' di pepe nel vostro giro a Monte Mario, potete affrontare il piccolo ripido che è sulla sinistra. Noi lo prendiamo sempre molto largo, così dietro gli alberi. Ecco qua, vediamo le scale sulla destra e il piccolo ripido sulla sinistra. Ui! Qui c'è proprio lo spazio per poter frenare in sicurezza attraversiamo un marciapiede e ci dirigiamo verso la scuola leopardi torniamo su un tratto d'asfalto quindi adatto a qualsiasi tipo di bicicletta ovviamente mountain bike perché è una city bike si troverebbe in difficoltà su alcuni tratti ma una qualsiasi mountain bike anche di primo prezzo più che ben l'importante è prudenza queste riquili un pochino più pulite quindi sempre testa alta a cercare la linea più pulita per voi, per le vostre abilità. Vi fate prudenza perché spesso nascono gli alunni della scuola con i genitori e quindi sempre moderano le velocità in questo tratto. ci troviamo esattamente tra la scuola Leopardi e Per ben vedere di de... Monte Mario Torniamo sullo sterato a sinistra perché da qua inizia il vero giro. In inverno si potrebbe trovare della piccola fanghiglia, ma nulla di particolare. Qui stiamo arrivando nel famoso Belvedere dove potete trovare tutte le foto del gruppo, alla vostra destra, con la vista sul differente sullo stadio olimpico. E qui inizia il sentiero. Mi raccomando sempre prudenza e calma perché essendo. Al termine della francigena si possono trovare delle persone a piedi, degli escursionisti e delle persone che portano a passeggio il cane. Quindi sempre una massima convivenza, gentilezza tra utilizzatori di questi splendidi trail. Moderiamo la velocità, io ovviamente li evidenzierò le linee più semplici, come in questo caso. cerchiamo sempre di copiare i gradini, vi mostro sempre la linea e metterò le ruote sempre nella parte più semplice. Entriamo nel canalone attenzione che poi i cioccoli si muovono e anche qui teniamo sempre la sinistra poi per altre linee faremo un altro video a parte con, le... con tutte le varie varianti non spaventatevi qui, se ne basta tenere tutta la destra, in cal la velocità e si passano anche questi tratti. Come ho già detto, creeremo altri video anche per affrontarla in maniera un pochino più tecnica. Quindi, ci sono tante di quelle linee da fare, poi l'importante è che vi scegliete la più semplice che potrebbe far per voi. Qui si sale, piccolo strappettino. Molte mare, è un continuo saliscendi quindi, un'ottima palestra. Chiato e gambe, Questi sale. Mi raccomando, in questo trail a salire. Cercate sempre la linea più pulita perché si muovono i sassi, quindi, a costo di prendere e di affrontare la più rigida, l'importante è che non perdiate grip affrontando quella più pulita. In modo da avere sempre grip sulle ruote, anche se la più inclinata. Qui si tira un pochino il fiato, altro piccolo strappetto, stessa regola della salita precedente. Qui in cima si tirano tre linee diverse una media una un pochino più difficile ma noi cerchiamo sempre di mantenere questa linea qua questo sentiero che è un pochino più battuto ed era più semplice quindi le altre ve le mostreremo in seguito media difficile facile continuiamo su questa linea qua come vedete è fattibile da qualsiasi mountain bike e noi proprio a quello vogliamo puntare. Per comodità divideremo il nostro giro in tre settori, questo è il primo che termina con la salita o la discesa del K2, mi raccomando rapporto agile perché si sale bruscamente sulla destra rientriamo sul, sul primo cancello che ci porta nel secondo tratto, nel secondo segmento di Montemario. Qui ci sono diversi trail per tutti i livelli. Noi affronteremo sempre il più semplice in questo video. Quindi non spaventatevi, è fattibile anche per i di piazzi. E' indirizzato proprio a voi. Montemario, ormai è nostro, noi lo facciamo da anni in qualsiasi condizione di clima e di terreno. Questo è quello che vi vogliamo suggerire, se non l'avete mai fatto, se è la, prima, la vostra prima volta che scoprire questa splendida riserva. Noi da qua prendiamo quello, quello a destra, non il primo più stretto ma il secondo, quello centrale, che è decisamente più semplice e meno, meno mosso. Sabbia. Pianura. Chico. Qui è abbastanza guidato, quindi basta tenere lo sguardo alto, scegliere la parte più pulita, magari con meno radici. Alcuni tratti è sempre meglio farli e dove viene il rustro, ad esempio qua bisogna entrare dentro perché non ci sono altri altre vie di fuga, dentro, moderati, Semi moderati, Qui a sinistra, che è la parte più pulita, sempre a sinistra, la parte più pulita e qua si copia tutta a sinistra, ci sarà un piccolo gradino qua se volete potete scendere a piedi e proseguire. Qui si rimane al centro, all'interno del, del canale, qui sempre tutto a sinistra, vi lascio comunque tutte le linee in, sovra in, sovra in sovrapposizione e qui come vedete dai segni si sì, finalmente si potrà arrivare tra poco all'officina Farneto, questo abbastanza guidato anche inverno con il brutto tempo non presenta grosse difficoltà, per fortuna la ghiaia sottostante Tira bene l'acqua. Qua può sembrare difficile, ma basta tenere tutto sulla sinistra e molto più piano. E qui ultimo ridido ma si fa perché comunque è tutto abbastanza guidato. freno in mano e si lascia scuola. Curva a gomito a sinistra, a gomito, ma a gomito, sbagliato io adesso tutto guidato attenzione alle bozze d'inverno come potete vedere la nostra testa e si sbuca officine farneto qui termina la seconda traccia il secondo segmento in descrizione trovate tutti i link delle nostre attrezzature che abbiamo utilizzato per effettuare questo video Qui termina il secondo segmento queste di fronte a noi sono le officine Farneto locale per eventi Ora, ora qua possiamo o girare a destra e tornare alla curva Nord oppure strappo a sinistra che penso che sia una delle strade più ripide a Roma Pendenza fino al 15% però tutto su asfalto questa è un'ottima variante per non dover tornare indietro verso Ponte Milvio facendo il video appena passato sulla destra qui ci vuole un di gamba perché comunque è una salita impegnativa nonostante sia su asfalto adesso piano piano comincia a cambiare inclinazione all'inizio potrebbe servire un zig zag per alleviare la pendenza altrimenti si tira dritti con un e-bike non avrete problemi ancora mai con la classica mountain bike conviene zigzagare per abbassare la pendenza, l'inclinazione qua sulla destra si prende il terzo segmento che ci porta in cima al cimitero dei francesi quindi ci potremmo trovare sopra la Farnesina sopra il ministero della Farnesina qui rapporto agile Sceglietevi una linea pulita, nulla di complesso, basta solo guardare lontano e seguire una linea a ognuno più consola. Qui è sempre stato abbastanza pulito, sia d'estate che d'inverno, a parte qualche ramo, ma nulla di trascendentale. Piccolo strappetto. E <ride> adesso, qui c'è un bello strappetto, quindi alleggeriamo i rapporti che quasi sale si sale si sale si sale si sale si sale Il primo strappetto e seconda parte in salita manteniamo un rapporto leggero scegliamo la linea con meno radici eventualmente qua tutta a sinistra è pure più comodo nonostante ci siano i gradini, perché sulla destra si scivola. Secondo belvedere. bel vedere siamo esattamente davanti alla curva nord, se ci entra la telecamera e qui ci sono alcune panchine per sempre foto di rito, estremamente instagrammabili. e per comunque tirare un po' di iniziato per, lungo questi, per colpa di questi due strappetti. E qua si continua sul sentiero. E poi parte un anello, che è l'anello del cimitero dei francesi. Noi lo facciamo in senso orario, quindi piccolo strappetto e si gira a sinistra. Si cerca di stare il più largo possibile su questi piccoli gradini che troviamo lungo la salita. E anche a destra volendo. Qui non ci sono grosse varianti, perché non è altro che un piccolo anello dove guidare un pochino per potersi un paesaggio totalmente disabitato, qua lontano dal traffico, lontano dalle macchine. Però molto molto piacevole e molto molto verde. Qui altro strappetto, altro gradino, tutto sulla sinistra e si taglia a destra. Rapporto leggero, mi raccomando altro piccolo gradino da copiare in salita e qua ho dritti qua a destra in base a, a come sono come la vegetazione si è aperto o meno ora qua sono sulla mia sinistra e se si entra dentro e andiamo dritti e facciamo concludiamo l'anello. Da qua abbiamo due opzioni. O scendere sempre sulla strada sterrata di fronte a noi o chiudere l'anello sulla destra. Quello che lo facciamo vedere un'altra volta. Qui scendiamo sulla destra e faccio, continuiamo a fare il sentiero più semplice Quindi tutto battuto strada rapida. E a destra si chiude l'anello. Per sbuca dove potevamo fare le foto inizialmente. Sulla sabbia. Qua prudenza, freno in mano parte più pulita, prendiamo la larga, non chiudiamo se non si vede lo sterzo, comodo largo, sta andando molto molto lento, ma è come si ingerisco di fare, controllo, prudenza si sceglie la linea più pulita per le nostre esigenze. Qui sempre largo, tutta a destra. Come vedete la strada è sempre abbastanza larga e abbastanza bacchina, inizialmente entrati in trail. Estremamente tecnici, qui a Montemerio ce ne sono diversi, per tutti i gusti, dall'enduro all'escursionismo come stiamo facendo noi, quelli che vi mostreremo in un altro video, quelli un po' più tecnici, con tutte le linee da seguire come sto facendo in questo video. Vi mostro anche le linee disegnate con colori diversi, con diverse difficoltà. esterno e come vedete qua c'è il cancello di entrata o di uscita ovviamente molti lo prendono al contrario ma direi che in senso orario eccoci qua all'uscita del cancello vedete la farne sì il nostro tour e la nostra guida di questa nuova serie termina qua noi si aiutiamo lasciate un like se questo video vi è stato utile Iscrivetevi al canale e lasciate qualche commento se avete dei dubbi in merito. Ovviamente tutti quanti i punti di interesse ve li lascio direttamente linkati in descrizione. Date un'occhiata alla la descrizione perché troverete anche tutto quanto suddiviso per capitoli. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!